Allora, ragazzi, bentornati a questo corso su Fretless. Ovviamente il primo argomento che è quello più difficile sia da insegnare che da apprendere, è l'intonazione. Premetto che io non ho mai eh, diciamo, eh, frequentato dei corsi eh, specifici per imparare a essere intonato su basso Fretless. Eh, ho avuto qualche suggerimento nel corso dei miei studi e poco più um, infatti anche leggendo interviste dei, dei più grandi suonatori di Basso Fresno di Pino Palladino uh, Gary Willis uh, Sting uh, uh, Percy Jones che chi non lo conosce vada vale immediatamente a approfondirlo perché è un grande ma anche Giacomo uh, ovviamente Marchi ce ne sono tantissimi eh, leggendo anche le loro interviste o comunque loro commenti su quando gli è stato chiesto come si sono avvicinati a questo strumento come hanno diciamo risolto il problema dell'intonazione, ci sono varie varie varie varie varie vari interpretazioni a riguardo eh, ad esempio poi vi riporterò tutto sul pdf allegato, molti Sostengono che le linee, quindi i segni, eh, per chi ha un basso fretless defrettato, cioè che è nato con i tasti, poi li ha tolti, ovviamente gli è rimasto come in questo caso le linee dei vecchi eh, tasti, diciamo, eh, oppure quei bassi fretless che li fanno proprio con le linee diciamo, disegnate i pallini che mettono eh, su, sul lato de, del manico, della tastiera. E tanti dicono appunto che sono utili se non eh, fondamentali. Altri sostengono che eh, possono dare in un'indicazione. Eh, raramente ho trovato bassisti che invece eh, sostengono, bassisti famosi, che sostengono invece non bisogna guardare la tastiera quando si suona. Eh, allora, io sono un po' nel mezzo in questa, in questa cosa, nel senso che, secondo me, se facciamo troppo affidamento alla, diciamo, alle parti visive, eh, questo poi, eh, tra l'altro uno dei bassisti lo dice, eh, si ritrovò poi a suonare... Eh, cioè rischi poi di suonare da solo anche quando invece sei con una band e soprattutto se hai da leggere una parte che sia proprio uno spartito. Comunque eh, gli accordi, gli appunti eh, è difficile perché eh, ormai eh, ti abitui a guardare sempre dove mettere le dita, poi c'è un altro fatto: un altro fattore importante che io qualche basso, non molti, però qualche basso fretless l'ho suonato e um, quasi mai premendo esattamente al millimetro, anche perché insomma il polpastrello non è che è un, una punta d'ago e pg, esattamente dove c'è la linea o, la o il, il, il segno del vecchio de tasto, insomma, eh, quindi No. cercando di premere proprio guardando la nota proprio sul sulla riga mi viene sempre crescente in qualsiasi basso io abbia, abbia mai suonato quindi io ho sempre preferito anche grazie a un, un insegnante che mi, mi diede questa dritta quando ero molto giovane e preso il mio primo frete che era un cort a tastiera completamente cieca non ricordo nemmeno, sinceramente, se c'erano eh, degli aiuti visivi, ma non li ho mai considerati più di tanto. E, insomma, grazie a lui mi disse inizia a studiare come se fosse eh, un verticale, un contrabbasso, un violoncello. Disse come? E cerca di fare più pratica possibile, infatti io per anni ho suonato 10-12 ore al giorno solo fretless, tant'è che il mio vecchio manico ha <ride> fatto una brutta fine, però vabbè questo è un altro argomento e mi disse fai scale, fai arpeggi, fai quello che vuoi, suona i brani, registrati, riascoltati sempre e solo senza guardare la tastiera, quindi mi disse parti magari, studia, che ne so, 6 mesi, un anno, tre anni. Sui primi 5 tasti, quindi diciamo parlare di posizione è un po' un'altra cosa. Comunque, eh, la prima posizione fatti tutte le scale possibili. Perché se io eh, faccio un esempio, devo fare la scala di Fa maggiore, diciamo in senso verticale, quindi classico se io guardassi e inizio a fare così non avrò mai poi la libertà di suonarla senza guardare quindi cos'è secondo me lo studio dell'intonazione? mettersi lì, qui ci vuole tanta pazienza tanto, eh, tanta applicazione infatti tanti poi tornano al basso con i tasti mettersi lì, piano piano, nota dopo nota, intervallo dopo intervallo, la nostra mano, almeno a me è successo così, eh, avrà dei de meccanismi automatici, quindi per ogni tipo di, di scala, in ogni punto della tastiera, perché come sapete più vado in alto più i tasti nello spazio tra, chiamiamoli tasti, via. Tra i tasti si riduce quindi le posizioni, le allargature cambiano. Quindi bisogna lavorare eh, il giusto tempo su tutte le parti della tastiera. Eh, cosa può aiutare? Registrarsi, perché eh, noi mentre suoniamo in realtà abbiamo anche tante altre cose a cui pensare e difficilmente possiamo stare attenti perfettamente all'intonazione quando siamo all'inizio quindi registrarsi e riascoltarsi poi, altro consiglio partire eh, non da scale eccetera, partire da una o due note alla volta ovvero, ad esempio, faccio un, col basso accordato ovviamente le corde eh, suonate a vuoto mi danno la certezza che almeno queste quattro note siano intonate col basso accordato quindi il primo esercizio può essere quello di suonare per esempio la a vuoto e andare piano piano a cercare l'intonazione senza però fare questo, senza cercarla come glissato, questa è un'abitudine che... Molti bassisti hanno, però è un, è un errore, vero e proprio, quindi questo ci aiuta anche a sviluppare l'orecchia, oppure farle suonare insieme. Ecco, quando suonano insieme, la stessa nota, se c'è questa ondina nel suono, Ora sono crescente su, sulla nota premuta, ora sono calde, quando sono perfette vuol dire che siamo tonati, quindi il primo esercizio può essere questo. Ovviamente all'inizio sarà difficile trovare senza l'aiuto visivo appunto la nota corretta. colpo sicuro quindi non cercarla nota ma trovarla cercare di trovarla poi eh, si può passare ad esempio alle quinte ovviamente se cambio appunto eh, diciamo eh, parte de della tastiera mi cambierà eh, allargatura quindi qui bisogna fare pratica qui sarà diverso che qui fare per tutti poi gli intervalli, le terze, l'ottava è ancora più difficile. Quindi io vi scrivo tutti gli esercizi che mi vengono in mente eh, per partire, per cominciare, però dovete essere voi poi a eh, decidere qual è il metodo migliore, il metodo che preferite usare, se aiutarvi con, appunto, con i segni oppure dare un occhio via via a pallini che se li avete su, sul lato de, del manico... Eh, ripeto, ci sono molteplici interpretazioni, molteplici punti di vista, eh, però, eh, ad esempio, ci sono anche tantissimi modi di suonare il fretless, eh, c'è chi lo suona con, con dei glissati molto, molto, eh, diciamo, larghi, quindi eh, in quel modo sarà un po' più, eh, diciamo, facile, essere intonati, <ride> diciamo così. Eh, poi dipende anche da cosa si suona, nel senso, eh, quando andiamo in studio, eh, questa è una cosa che, che ha scritto anche, che ha detto anche Pino Palladino, quando mi vedevano arrivare in studio con Fretles e eh, i produttori, eh, comunque eh, gli artisti storgevano la bocca eh, perché eh, ha un suono molto particolare, è uno strumento unico, e viene accostato spesso a basso, a, a contrabbasso, a basso acustico, una via di mezzo e secondo me Fretless è unico, cioè ha un, ha un timbro suo particolare mh, eh, che non è accostabile a, altri, a, nessun, a nessun strumento ehm, e appunto a tanti non piace, eh, quindi produttori che storgevano, eh, diciamo, che, che erano contrari, eh, poteva essere anche un fattore di gusto, oppure perché eh, l'intonazione, soprattutto ripeto, in ambiti pop è fondamentale. Andarsi a ascoltare un album con il basso stonato, eh, insomma non è come nel jazz che comunque eh, diciamo che quando ascoltiamo i dischi di, del jazz di una certa epoca è eh, che si sente proprio benissimo nota per nota quindi ci stavano anche un pochino meno attenti là, diciamo. Eh, comunque ragazzi qui bisogna che prendiate una strada e che poi la, la seguiate il vostro percorso però tenete sempre di conto che nella musica non si sa mai quello che può capitare e può capitare anche di dover suonare leggendo gli spartiti. Quindi se eh, vi verrà chiesto, come è capitato a me, di suonare Fresnes, perché invece piace, eh, però dovete leggere proprio delle parti, se siete abituati a suonare così sarà un casino. Lo stesso quando suonerete... Con altri musicisti eh, è ovvio che ci deve essere anche contatto visivo con gli altri strumentisti e se noi ci mettiamo lì a suonare e ci mandano via a pedate <ride> quindi questo è, secondo me è il modo giusto è quello di, di fare più possibile senza guardare e ovviamente però anch'io quando devo fare dei salti, devo suonare per esempio un fa qui e un fa qui con la cora dell'occhio almeno, anche se ci possiamo allenare tantissimo, eh, però la cora dell'occhio mi aiuto almeno sulla nota di addivo. Cioè, senza guardare magari la prima, questo è un esempio, do uno sguardo alla seconda. Eh, ci sono dei trucchetti insomma che, che utilizzo anch'io però preferisco sempre essere libero di suonare fretless senza eh, anche che se un giorno dovessi diventare cieco probabile perché ho problemi di vista <ride> e allora sarà, sarà ancora più difficile <ride> vedere <ride> i segnatasti e quello che è quindi allora per oggi mi fermo qui vi scrivo tanto tutto e poi parleremo ancora di intonazione e poi ci dedicheremo altri concetti de... riguardanti questo magnifico strumento ci vediamo al prossimo video